E ciao a tutti ragazzi e bentornati al Brucalifo Studio, mi chiedete da praticamente sempre come fare un master unicamente con i Waves. Oggi lo andiamo a vedere, mi sono fatto, mi sembra doveroso premettere che quello che farò non è unicamente farina del mio sacco, mi sono fatto un giro sui canali della Waves dove sapete che comunque sia loro fanno tanti video dove spiegano i loro plugin e mi sono preso a titolo informativo le tecniche che usano sul mastering e quelle che più si avvicinano al mio metodo di... Master, Ok, quindi non è una roba che io scelgo il plugin ma guardo come lavorano loro e poi cerco di capire quale fa parte del mio tipo di pensiero, quale tecnica fa parte di, di quello che per me è masterizzare una traccia oggi. Ok, quindi se rivedete quello che faccio, eh, i più esperti di voi sicuramente saranno sui forum di Waves. riproposti anche da loro, sappiate bene che appunto lo, lo premetto, è da lì che ho preso ispirazione. Ok, giusto per potervi dare la panoramica più ampia possibile di quello che è un master con Waze perché non usando i Waze sul master magari ci sono delle tecniche utili molto utili che eh, non prendo in considerazione perché non, non utilizzo mai quei plugin e ce ne sono diverse devo dire la verità allora andiamo in sessione ma prima sigla Eccoci qua, allora il nostro canale vuoto, portiamo dentro anche il nostro mixerino così almeno vedete tutto e andiamo a importare il mix di Palude che è un pezzo che stiamo spingendo eh, noi di Brucalifu Agency di Skull che è forte, for ma raga fortissimo. Allora... Questo è il singolo, mixato. Poi magari facciamo anche un paragone con quello che è il master fatto come abbiamo masterizzato noi. Sete come Vicious, mamma ha sempre avuto ragione sopra sua figlia. Diceva che ogni angelo in testa ha la propria aureola. E ogni diavolo nasconde un peccato per ogni riccio. pare addosso come i vizi che mi stringono. Stritolano il cuore come vipere assettate di vendetta. Ma nel mentre mi si avvinghiano si cibano le mie sicurezze dalla mia me ok premetto allora quelli della waves spesso in master utilizzano il rack il rack chiamatelo come volete sarebbe questa sorta di pannello dove puoi mettere tutti i plugin ok ed è molto molto utile perché se vuoi andare a lavorare in parallelo lo puoi fare direttamente nel rack ok io non ce l'ho si può fare benissimo anche senza passatemela ok io lavoro senza rack tanto lo userei solamente per i master per questo video, niente di più. Allora, prima cosa che fanno giustamente è mettere un, ehm, un meter, che è anche in realtà l'unica cosa che io utilizzo della Waves sul mastering, e un L3, ok? L'L3 è il eh, maximizer, mi piace, questo qua, ovviamente il meter deve stare in fondo perché tutto quello che... Eh, viene letto dal meter Deve essere Tutto Prima Di lui No perché se metti un limiter Dopo il meter Il meter prende in considerazione I dati Che riceve prima Ok Questo qui è praticamente Un contatore di quello che sta uscendo Non ci deve essere niente dopo Ok Siete come vicious Mamma sempre ha avuto ragione sopra sua figlia Diceva che ogni angelo in testa la propria aureola E ogni diavolo nasconde un peccato per ogni riccio O pare addosso come i vizi che mi stringono Stritolano il cuore come vipere, assettate di vendetta Ma nel mentre mi si affinghiano si Il compressore lo mettono in parallelo Ed è figa come roba Perché quando sei soddisfatto della tua compressione Ma vuoi dare qualcosina Almeno non incidi 100% in quello che fai Sapete che la compressione parallela Puoi decidere effettivamente quanto intervento dare, ok? Allora farei così: alzerei un po' il volume di uscita e poi lo regolo di nuovo quando, quando sono a, a tirare sui volumi. Se no, veramente non sentite niente. D un peccato per ogni riccio. O pare addosso come i vizi che mi stringono. Stritolano il cuore come vibere, aspettate di vendetta Ma nel mentre mi s'avvinghiano, si c'è delle mie insicurezze dettate dalla mia mente ah, Sigarette scacciano l'ansia ma io non trovo queste mani Vorrei lavorare con un attacco lento Ovvero l'attacco rapido Per farvela molto banalmente eh, a livello di idea L'attacco rapido in un pezzo del genere Uccide tutti i transienti Il kick che entra forte ok Perché un attacco rapido Il compressore lavora subito Un attacco lento parte dopo Tiene su tutte le code delle melodie, della voce, tutto ciò che non batte in prima battuta e te lo, te lo tira bene su, ok? Mentre il Release, ovvero quando ritorna giù l'asticella, la velocità automatica. Tanto mi fido veramente tantissimo di questi compressori, so che fanno bene il loro dovere. Ok, la Resho, generalmente la usa 2. Loro dicono che a 4 sul Master siamo ancora in una fascia molto tranquilla. Onestamente mi ci ritrovo. Un peccato per ogni riccio, o pare addosso come i vizi che mi stringono. Sì, è senza compressione. Ok, ora andiamo a inserirla tutta per farvi sentire la differenza. Poi la andiamo a calibrare. Un peccato per ogni riccio, o pare addosso come i vizi che mi stringono. Stritolano il cuore come vipere, assettate di vendere. Ma nel mentre mi si affinghiano si cibano Delle mie insicurezze dettate dalla mia mente Ah, Sigarette scacciano l'ansia Ma io non trovo crete Mani intrecciate sperano in pace Poi sfociano in guerra Vorrei libero ogni mio fratello Che ha perso il suo senno Ogni qualvolta ha trovato pace Sotto un lampione spero. La notte porta così, consiglio Ma soltanto a chi ci dorme su Morirò d'amore con la musica come a Znavoo Poeta maledetto Shatteron Senza l'SF E questa è la nostra prima piccola perché comunque sia a livello di intervento non è niente di che grande differenza, ok? Secondo passaggio, da adesso non si lavora più in parallelo, si lavora direttamente sulla traccia, ok? Bisogna iniziare a dare un po' di costruzione armonica, ovvero modellare il nostro suono a seconda di quello che è il nostro gusto, senza ovviamente strafare, perché comunque sia, soprattutto se vi arrivano mix da terze parti... L'idea di suono è quella lì, ok? Bisogna renderla adatta se non lo è a quello che è, diciamo, l'ambiente, il mercato dove la traccia andrà poi a sfociare, ok? Qua c'è la, la mia prima grande scoperta, ok? Un plugin che io non gli davo una lira, ma che per questo lavoro qua veramente è fenomenale. C'ha delle alte, un po' rompiscatole, devo dire la verità... Ma veramente niente male. È l'equalizzatore della Manny. ok? Sicuramente mi direte gran parte di voi. Ah sì ma cazzo io lo uso sempre per mixare. Per mixare non nel master. Perché è molto molto critico questo plugin qua. Ovviamente ragion per cui lavoreremo solamente nella zona alta. Ok. Ci spostiamo a nostro piacimento. Io proverei subito dalle 12.05 in poi. A dare...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 è veramente un'apertura spaziale bellissima, ok? Per adesso stiamo rivedendo se mi conoscete più che altro. Se siete arrivati qui adesso, ok? Eh, no. E, e cavolo, iscriviti. M un bacino. Però se siete... Um, se mi seguite, ok? Vedete che non c'è niente di diverso da quello che generalmente faccio. Compressione cura appunto della, della traccia de, delle frequenze quindi una costruzione armonica laddove manca poi ci sarà ovviamente una pulizia dettagliata laddove c'è bisogno un, un controllo anche delle basse frequenze delle sub che sono fondamentali soprattutto in queste tracce qua ed infine andiamo a dare stereofonia ok ho fatto questa piccola parentesi per farvi un po' il riassunto di quello che è il mastering per me. Ovviamente poi limitiamo alla fine. Qua come pulizia usano un altro ehm, equalizzatore. Io cercavo una roba simile a quello che è il FAP filter. Vi dico la verità perché mi ci trovo veramente bene soprattutto sul master. Tanti di loro usavano ehm, R4 mi pare o R6. Ehm... E, e Q R 6 Proviamo i Q 6 R e Q 6 Però è molto molto molto forte a livello di colore Quindi cercavo una roba un po' più neutra E l'ho ritrovato in F 6 mi pare Esattamente F 6 RTA Questo qua è praticamente un equalizzatore dinamico, quindi qua sotto qui abbiamo anche tutta una, un controllo dinamico. E la roba figa è quella di controllare le altissime frequenze come praticamente se fosse una limitazione da nastro, quindi andare eh, su, su, su su altissimi ok. e dare un limite qua, vedete, con lui. Quindi, non con una banda pare addosso come i vizi che mi stringono. Stritolano il cuore come vivere, assetate di vendetta. Ma nel mentre mi s'avvinghiano, si cibano delle mie insicurezze dettate dalla mia mente. Ah, sigarette scacciano l'ansia, ma io non trovo queste mani intrecciate. Sperano in pace, poi sfociano in guerra. Vorrei libero ogni mio fratello. Che... Che mi stringo, stritolano il cuore come vipere, assettate di vendetta, Manel mentre mi stampinghiano si cibano Delle mie insicurezze dettate dalla mia mente Ah sigarette scacciano l'ansia Ma io non trovo queste Andrei con un attacco molto rapido Perché qua su ci sono tutte quelle frequenze fastidiose Quindi eh, meno sono taglienti Ok? Meglio è secondo me Pare addosso come i vizi che mi stringo e poi con la banda 5 andare a ricercare quello che è il uh, mettiamo in solo magari stringiamo un po' quelli che sono gli iets ok che danno sempre noia soprattutto quando ascoltate con le cuffiette e bisogna prenderla in considerazione questa cosa qui E poi sfociano in guerra Vorrei libero ogni mio fratello Che ha perso il suo senno Ogni qualvolta trova trovato pace Sotto un lampione spento. La notte porta così io, Ma soltanto a chi ci dorme su Morirò d'amore con la musica Come a Znabu Poeta maledetto shatteron Senza per. Coglierò il male nei campi di fiori Baudela Pari addosso come i vizi che mi stringono Stritolano il cuore come vipere Assettate di vendetta ma nel... È semplicemente più morbido il tutto, ok? Qua non andrei effettivamente a lavorare con lo stesso criterio di prima perché comunque la yes, il lavoro suo è quello di dare spelling ok quindi dato che si trova comunque in un range un, fi un filo più basso sulle 8000 non è fastidiosissimo io lo lascerei perché se vai a intaccare l'attacco poi si rischia di avere una yes morbido quindi una struttura melodica che, che, che non corrisponde tantissimo a quello che stiamo facendo Ok. Chiudiamo tutto, adesso si passa a quella che è un'altra roba che mi ha stupito abbastanza, che però a cavolo funziona. Ed è mettere un exciter. Io i pezzi miei veramente ci vado giù pesante con gli exciter, però questo è se usato bene è piuttosto tranquillo. Fate bene attenzione che qui sei in mix 1, eh raga, perché io ce l'ho sempre qui in automatico e voi Probabilmente ce l'avete anche su BP e non so dove. Allora, mettiamo qui a zero, ok. Sentiamo, senza esagerare, che apertura dà un exciter sul mastering. Fa strano anche dirlo un exciter sul mastering, ragazzi. Eppure questa cosa qua credo sia un discorso di um, prendere tutto quello che... A noi manca perché stiamo lavorando con dei plugin e non con delle macchine analogiche, ok? Non usando l'exciter a manetta per effetto exciter, ma stando un pelo più bassi. Credo dia solamente quella circuiteria che a noi sta mancando. Vengo <susurra> Quartiere e miei Carri cartieri. Dori, per farle condoglianze, farle congratulazioni. Vengo da dove le mani impicciate. Non vuoi lavare da dove le mani, più sporche son quelle da mi. Sentite, mi dà solamente tridimensionalità. Non mi dà quella roba che potrebbe darmi se magari. Tori per farle condoglianze, farle congratulazioni. Vengo da dove le mani impicciate. Non vuoi lavare da dove le mani, più sporche son quelle da mi. Come i sogni di tutti quanti Per fre. Spengiamo tutto quello che stiamo facendo per adesso, per farle farle vengo da dove le mani Sono Come i sogni. Sentite che sta prendendo effettivamente del carattere. Ed è quello che vogliamo fare sul mastering, senza storpiare troppo quello che è stato fatto in mix, ok? Adesso andiamo a lavorare sulla stereofonia. S1 mi direte voi? No, vi rispondo. C'è un programma che io generalmente uso solamente per dare un po' di ciccia quando mi manca, che mi mandate voi i, le registrazioni fatte magari con microfoni che non hanno abbastanza sub e tutto il resto, il vitamin, sapete che, ad esempio, tirando su, si ha più stereofonia. E, scusatemi. Si ha più, eh, diciamo, incremento sulle bande. Ok. Però tutto ciò può essere usato al nostro vantaggio qua sotto. Questa è stereofonia. Ok? Vi spiego come usarla al meglio su questo tipo di programma qui. Ok? Allora, sapete che la prima roba che faccio io è quella di mettere in mono le sub. Quindi andiamo su... Eh, su... Almeno 120-130. Ok? e mettiamo in mono assolutamente tutto quello che c'è qua sotto non lo voglio sentire stereofonico <SILENCIO> Ogni un Andiamo un po' di sub, anche se voglio stringere un peletto. E iniziamo a dare stereofonia. Quando fermarci, ci fermiamo quando il tutto. Sembra prendere uno spelling eccellente, ok? Quindi in questo momento ho preferito dirvi subito la, la teoria, fra virgolette, per chi voglia andare fino in fondo senza deconcentrarmi e senza dire neanche una parola. C'è Qualvolta trova tu pace sotto un lampione, spento. la notte porta consiglio. Ma soltanto a chi ci dorme su, morirò d'amore. Con la musica come sta fuori, da maledetto chatterò. Senza le sue ferme, cogliere il male nei campi di fiori. Vodrà, sulle alte c'è da fare l'inverso, ok? Perché sennò diventa troppo duro e troppo aggressivo. senza leso per cogliere il male nei campi di fiori votle Ora abbiamo finito di mettere i plugin, andiamo a lavorare su di lui. Lui è quello che prende praticamente ehm, il, il titolo di plugin protagonista di tutto, perché Possiamo decidere, mi raccomando mettiamolo aggressivo, possiamo decidere con lui le priorità. Le priorità su un pezzo, soprattutto trap, quando masterizziamo un pezzo trap, sono fondamentali. Cambiando le priorità, vedete, priority, cambiamo praticamente il bilancio di tutto, ok? Più sub, mi riduce il resto, e così via. Andiamo a capire come fare, però... Prima di tutto, qua torniamo, andiamo a ristabilire un attimino quello che è l'ordine, ok, delle bande. Quindi se detto sulle 130, più o meno. Qua scendiamo fino a... Mi terrà la mano fino a arrivare a volume e poi dobbiamo tenerlo sott'occhio questo qua perché cambiando le priorità capace che variamo un pochino le, mm, i valori. Resettiamo tutto un attimo, mettiamo a zero così almeno siamo sicuri dato che questo qui è il principio base di tutto di non clippare, ok?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 Vestiti neri come l'umore il contesto Quando fate questo discorso qua Spostatevi laddove c'è sempre più concentrazione di suono Se no rischiate di portare a meno 10 una zona più bassa Meno energica della vostra canzone Quando arrivate in un ritornello, in un'esplosione di suoni Poi superate Rispetto Vengo da dove la mano si stringe per due fattori per farle con o farle congratulazioni. Vengo da dove le mani impicciate, non puoi lavarle da dove le mani tu frega stanzando. Voglio stare da solo, per ogni volta che muoio. Quando lei mi vuole mi stringe, mi ama, quando è notte intorno e c'ho il freddo aspettandola. Eh. Vestiti neri come l'uomo nel contesto. In cui vivo ogni giorno di più, detesto. La mia city è una puttana camuffata da rossetto. Prima ti balla in petto, e dopo esige anche il rispetto. Vengo da dove la mano si stringe per due fattori. Per farle condoglianze, farle congratulazioni. Vengo da dove le mani in piccino. Ok, andiamo a parlare di priorità. Scusate, questo lo riapro subito. Allora, le priorità: si è detto che. In questa zona qua di sub io voglio la massima priorità. Qua io regolerei il tutto arri arrivando con questi segnetti che vedete qua praticamente dove sta la minima zona.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 Le alte invece no. Voglio stare da solo, per ogni volta che Quando le mi vuole mi stringe, mi ama, quando ti sono la vestiti neri come l'humore il contesto. Qui gli ho dato anche un peletto più di volume, eh, raga. Voglio stare da solo, per ogni volta che muoio, quando le vi Ciao il freddo aspettandola eh. In cui vivo ogni giorno di più detesto La mia city una puttana camuffata dal rossetto Prima ti ballo in petto e dopo esige anche il ma non si stringe per due fattori Per farle condoglianze o farle congratulazioni. Vengo da dove le mani impicciate Non puoi lavarle da dove le mani Più sporche sono quelle da ammirare Noi canta, giù, palazzoni d'ambalier Sono sporchi come i sogni di tutti quanti pre Per pardon pur la vita Alla fine mi sono scelta Dalla palude alla vita Non va dai quartieri e miei la quartieri la sua, ok. Questo è, secondo me. Ok, quella che è la, la migliore esecuzione di mastering in assoluto con i waves. Vorrei fare un paragone.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 come i vizi che mi stringono Tritolano il cuore come vipere aspettate di vendetta Ma nel mentre mi si avvinghiano si cibano Delle mie insicurezze dettate dalla mia mente Ah, sigarette scacciano l'ansia Ma io non trovo Aspetta aspettando Voglio stare... Ok, niente male, un prodotto che può uscire sicuramente, sento la mancanza dei compressori de dell'Universal Audio, onestamente, e anche del, um, del Pultec dell'UAD, che mi dà quelle sub in più. Cioè per farvi un esempio, a questo punto qua dovrei mettere un Pultec, ok, uh, Universal Audio, niente, andiamo sull'1A mi sembra, sì, eccolo qui. Voglio stare da solo per ogni volta che muoio, quando le mi vuole mi stringe mi ama, quanto insonne c'ho il freddo aspettando la fretta voglio stare da solo per ogni volta che muoio, quando le mi vuole mi stringe mi ama, E mi manca anche tutta la pulizia che mi deriva dal mh, controllo del BX, ok? Di. Per farvi capire, del digital, lui, quello stereo però, ho sbagliato a aprire, che potremmo controllare anch'esso lf 6 andando sul canale. Voglio stare da solo, per ogni volta che Quante notti in sonno e c'ho il freddo aspettandola, eh. aspettandola Voglio stare da solo per ogni volta che muoio Quando lei mi vuole, mi stringe e mi ama Quante notti in sonno e il freddo aspettandola eh. Vestiti neri come l'umore e il contesto In cui vivo ogni giorno di più detesto La mia city è una puttana che O pare Oppare addosso come i vizi che mi stringono come vivere, aspettate di vendetta, Ma nel mentre mi stampingano si cibano. Delle mie insicurezze dettate dalla mia mente. Ah, sigarette scacciano l'ansia. Ma io non trovo crete. Mani intrecciate sperano in pace, poi sfociano in guerra. Voglio stare da solo per ogni volta che muoio, quando lei mi vuole, mi stringe, mi ama. Quando non ti e c'ho il freddo. C'è anche un'altra frequenza che mi dà veramente fastidio. Per ogni volta che muoio, quando lei mi vuole, mi stringe, mi ama. Quante notti intorno e sol freddo, aspettandola. E freddo, aspettandola. Non voglio stare da solo. considerazioni io preferisco malgrado questo abbia più spinta ancora preferisco l'altro quello che ho mixato assolutamente con la scelta dei plugin però cavolo c'è cioè solo Waze per, per limitare il tutto ai soli Waze non mi dispiace per niente il risultato ok capite bene che lo puoi buttare fuori a una qualità della madonna ora se ti interessa saper masterizzare bene bene bene bene con tutti i plugin effettivi ho realizzato un corso di mastering su Ademy, strafico tra l'altro, sta andando anche molto bene, ho fatto anche un corso di mix, quello è diventato best-seller. E ok. Trovi qua sotto in descrizione i vari link, costa tipo una ciuccata, impari a fare tutta sta roba a soli 10 euro. Ma neanche l'abbonamento Netflix, per dirvi. Poi, se vi va di iscrivervi, quello è gratis, anche se a me veramente è impagabile il prezzo di, di anche di una sola iscrizione, siamo arrivati quasi a 11.000, ma, ca ma neanche 100 perché questo va di 100 in 100, quindi fatemi sto regalone per Natale, fatemi arrivare a 11k e io vi saluto, fate le vostre considerazioni qua sotto, importantissimo mi raccomando che tanto poi vedo già i... i più fogati eh? ah, ma te stai masterizzando tenendo più alto questo non va bene non lo fate eh? assolutamente dovete rimanere a zero se no gli interventi bene o male io me li ero già preparati vi dico la verità su questo pezzo per non fare il video di due ore e mezzo dove cerco di capire questo va bene questo lo metto così questo lo sposto sulle 10k No, forse è meglio 12 però non masterizzate mai assolutamente mai con questo livello invariato, ok? Variato, scusatemi, perché se no vi fate condizionare da una distorsione che non ci deve essere, da tutte quelle robe che, vedete, prima mi è, mi è diventato addirittura rosso quando cercavo le frequenze, quindi non va bene, ok? Io l'ho fatto solamente per farvi sentire meglio tutto. Mi raccomando, importantissimo, piuttosto tenete più alto il volume, non troppo, Okay, perché se tenete troppo alto il volume delle casse sentite un ascolto più portato sugli estremi di banda quindi tendete magari a, a pulire troppo le alte poi dopo va a finire che avete un suono molto molto chiuso mi raccomando tenete leggermente più alto in modo tale che qual è il volume ottimale voi Tenendo il volume, ascoltando la musica, potete tenere anche un dialogo con una persona che sta accanto a voi. Se non ci riuscite perché il volume delle cuffie e delle casse è troppo alto, allora state esagerando. Se ci riuscite agilmente perché il volume è troppo basso, anche lì dovete alzare un pochino, ok? Quello è il volume medio da sentire in mastering. Dopodiché, quando però andate a tirare su, a limitare, mi raccomando, come limitate, quindi schiacciate... Questa levettina qua, che poi vi ridà il volume, più abbassate quella, più compensate con le casse, ok? Quindi questo dà volume, le casse si abbassano, ok? Perché se no, ci possono essere due controreazioni. Una che tirate giù e wow, fenomenale, perché sentite di più e vostro re sono a posto. Ma anche che, appunto dicendo che voi sentite di più, il suono arriva di più con le alte frequenze e con le sub, dite... Che è sta schifezza. Io non ti conosco, ma sono sicuro che quando masterizzi, ok, è tutto figo, tutto dinamico, tutto regolare. Vai a dare volumi con il limiter e dici, cazzo, ma cos'è questa acidità che viene fuori? Perché è tutto così brutto? Perché non stai compensando? Ok, quindi mi raccomando, tirate giù e tirate giù il volume delle cuffie, delle casse. Ok, questo è tutto. Per quanto riguarda questo video vi ringrazio se vi siete iscritti vi ringrazio anche se non mi se non vi siete iscritti perché comunque siete arrivati fino a questo punto vi mando come sempre un bacione e noi ci vediamo al prossimo video ciao.